una cosa invisibile avere un potere così grande? Dovrei mettermi a terra e respirare con gli occhi chiusi? E poi inizio a pensare Magari anche cose poco belle Farei prima a fare un giro invece che intrappolarmi qua Eppure questi maestri parlano di liberazione Io non mi sento tanto libera quando sto con gli altri Anzi a volte mi sento quasi inadeguata. Qualcosa dentro di me deve cambiare. ogni vincolo per raggiungere la libertà. Chi può guidarmi se non me stessa? La fiducia sarà la mia compagna. Non c'è alcuna via in cielo. La via è dentro di me e mi condurrà alla pace. silenzio ha cercato le risposte, il tempo è trascorso dentro e fuori per trasformare, smussare per non avere attriti, far scorrere invece che fermare, distruggere i limiti per non avere confini. Consapevole ovunque e vigile tra i tanti, solo. Il tuo maestro interiore ti indica la via. Distaccati dalle illusioni per non smarrirti. Nessuno può percorrere la strada per te. L'attenzione e il coraggio accompagneranno i tuoi passi. mai più sofferenza mai più dolore mai più inizio fine